Ah, sono sopravvissuto a tutti questi mostri paurosi Mentre stavo venendo qua Su quest'isola deserta Tutta quanta paurosamente aiuto Allora, ho delle quest da fare per poter sopravvivere Tipo là ci sono dei pesci che devo catturare Evidentemente io sono un catturatore di pesci E qua posso scoprire con questo libro Prima cosa che ho da fare è prendere gli alberi Che adesso cadono in modo molto particolare Perché siamo proprio su un altro pianeta Su un altro pianeta pazzurdo e bellissimo Molto bello, molto più diverso dal solito E le cose qua cadono anche in modo realistico cioè pazzescamente assurdo quelli sono alieni cattivi malvagi che mi vogliono uccidere mi vogliono far fuori la domanda del giorno è ma voi sapete come si craftano i picconi su minecraft Sì o no sotto nei commenti questi qua non vanno assolutamente tenuti in considerazione cioè nel senso dobbiamo scappare eh, però in realtà devo anche andare tipo a prendere qualcosa in caverna allora questi alieni in realtà spawnano ovunque infatti guardate qua cioè nel senso è pieno di robe io se faccio qualcosa mi vado qua cioè da qualsiasi parte dice c'è lo squalo mangiatore di chiappe, qui invece c'è l'alieno un po' più cattivo che vuole mangiare qualche altro tipo di cose. E quindi io me ne devo andare via da qua perché sennò non posso vivere, cioè nel senso io ci provo e eh, giustamente, giustamente si deve sempre provare a fare le cose. Però insomma, mh, su un pianeta come questo molto particolare, pieno di difficoltà... E, e di alieni che mi vogliono mangiare le chiappette Beh, un po' complicata da, da gestire Però già lì vedo qualcosa più avanti Ho visto qualcosa oltre all'alieno Vediamo se, rius se riuscirò a sopravvivere Ovviamente il mio intento è ritornare sul mondo reale Cioè nel senso, io spero di farci cioè, almeno questo è il mio intento E chissà quali cose imparerò su questo percorso che io farò E eh, cosa è successo? Ma chi è che mi sta facendo esplodere tutto? Allora, io non sto capendo perché ci sono cose che esplodono C'è qualcosa che fa esplodere qua in giro C'è qualcosa che esplode effettivamente qua in giro Quindi spero che non mi esploda a me e guardate io mh, imparerò in questo percorso e sto già imparando effettivamente ad essere più paziente no? con, con, con questo genere di, mh, come dire, di, di avventure Perché praticamente purtroppo io qua mi posso anche far male ovviamente su Minecraft E se ti fai male su questa versione particolare di Minecraft cattiva Che ovviamente nella prossima, nel prossimo episodio toglierò questa cosa perché non lo sopporto proprio Cioè se è una cosa che non sopporto è proprio questa qua e, e allora niente Cioè è sem molto semplice la situazione Cioè nel senso Perché ci deve essere ades Adesso perché ci deve essere Lo zombie che mi vuole Uccidere male Ma perché ci deve essere lo zombie Ho sentito una scrofa Che ha fatto ui, Una roba del genere Ho sentito Io Io mi sto spaventando seriamente Cioè nel senso Non so che cosa sta succedendo Ma ancora Ma vedete? Ma che caspita è eh? Ma non è normale Ma smettila Se no ti esplodo io Partiamo per l'avventura Devo Trovare un posto prima di tutto dove stabilirmi Secondo devo trovare tipo Delle pozioni di rigenerazione Perché sono quelle che ovviamente Mi permettono di rigenerare il mio corpo Che si rompe in una maniera incredibile Cioè manco avessi Non lo so veramente Ma cioè non è possibile. Io non riesco a saltare un cavolo di blocco Perché sto qua si rompe Ma che caspita di problemi c'ha Ma, ma... <ride> Allora cerchiamo invece di, di concentrare eh, Ma che velocità che ho però in acqua Caspita sto Sto proprio notando alla velocità della luce proprio Ok, perfetto Vado qua in giro Prendo anche le pecore, c'è cioè pure la pecora di, di ah, Tipo viola, che caspita di colore è questo? Sì, in teoria è viola Sono molto bravo io coi colori, dovrei esserlo però Per un qualche motivo strano dovrei esserlo Ma non lo sono Allora, prendo i colori della pecora Vai! Non i colori, volevo dire la carne, della pecora Sì, comunque è viola, dai, cioè non sono così ignorante di colori Cioè, sono giusto, è viola, giusto Scrivetemi nei commenti questo è vero oppure no Eeeh che isolona bella che c'è Ma prendo intanto questa pozione di rigenerazione perché mi sono rotto i piedi E se no non riesco a nuotare in alto vedete Eeeh che bello però Devo assolutamente capire cosa c'è qua dentro Però posso per fortuna nuotare abbastanza velocemente perché Sono Ua, Che velocità a nuotare che c'ho però Cioè sono proprio un figone Wow che bravo! Vai, vai, entra nella cestona! Cosa sto dicendo? Ok, perfetto! Oh, sono qua dentro! Oh, che bello! Che bello! È proprio una bellissima isola questa qua! Io la usavo molto, quest'isola, per fare i miei piccoli TikTok e toni. Invece adesso non, lo, non, non li faccio più. Ah, è molto bella come isola. Però... Non, cosa ci posso fare qua sopra? Non lo so nemmeno... Allora, però se io non posso nemmeno saltare... Mo adesso però io non... Mm. Allora mm, io perdo un po' la pazienza ma no sto imparando la pazienza giustamente in questo percorso che è chiamato uh, vita all'interno di questo ma porca miseria uh, vita però dico all'interno di questo ma che caspita sta succedendo ho detto uh, sto imparando la pazienza che è il mio percorso Giustamente che devo imparare a fare no giusto perché poi le persone devono imparare ad avere pazienza non è vita nella vita serve infatti io sto imparando ad avere pazienza Se morivo qua la mia pazienza però finiva eh. io ve lo dico cioè non, no, non per essere antipatico però insomma la pazienza dopo una certa ha un limite Proprio per questo che mi sto innervosendo un pochino anche perché se il mio personaggio salta e si rompe la gamba da solo io cosa ci posso mai fare cioè ma ci posso far qualcosa se, se sto qua deficiente che non è altro salta e si rompe la gamba? Ma sì Cioè ma, ma puoi essere così deficiente? Io boh veramente Ma scusate ma c'è cioè, questo qua dov'è che ha vissuto nella vita? Cioè in un acquario? Ma, cioè, ma sai saltare invece che, che, che romperti le gambe? Ma io non so, ma... Cioè, ok, allora, cioè, posso farcela, eh. Posso farcela di imparare la pazienza, soprattutto a sopravvivere, perché non è detto che io riesco a sopravvivere qua. Ma la pazienza spero di riuscire a portarla a casa, mia bella. Mua. Ma qua ci sono... In questo villaggio ci sono dei medici della peste cattivi. De ah... Ho paura, no, però in realtà non, non fanno niente questi Sì, però sono proprio medici della peste Praticamente vendono cose un po' particolari Probabilmente mi vendono la peste Guardate, io non voglio la peste Cioè, nel senso, se volete darmi qualcosa di utile Potrei anche accettarla, ma insomma potremmo anche fare uno scambio uh, decente però mi sembra quindi in questo villaggio a quanto ho capito c'è della peste che magari va um, come dire va debellata allora prima di tutto statevi lontani perché fate schifo io non voglio prendermi la peste è anche naturale dopo tutti gli animali che avete qua che ci sono tutte le pulci che portano la peste però i pesci me li prendo che non hanno le pulci con la peste i pesci sono buoni eh, questo cos'è che fa? È un ignorante, me ne vado Oh, ma basta con questi rumori Mamma mia, questi animali che rottura di pippole Oh, cioè veramente Ah, però adesso posso prendere i miei pantaloncini Che finalmente ne ho trovati alcuni Poi i cuori di zombie Wow, che belli Proprio una cosa che a me mi interessava Particolarmente, no? Eh, no, ovviamente non mi interessavano i cuori di zombie Però devo dire che questi pantaloni Mi donano totalmente... E posso dire di essere soddisfatto di essere venuto in questo villaggio Nel caso loro avessero mh, la peste però vorrei aiutarli Cioè nel senso ragazzi secondo me No scrivetemi nei commenti se anche voi la pensate così Ma se ci sono i medici della peste qua in questo villaggio vuol dire che c'è la peste Quindi secondo me dovremmo aiutarli Voi cosa ne dite? Vorreste che aiutiamo questo villaggio a debellare la peste? Nel caso scrivetemelo nei commenti ovviamente Io lo farò ovviamente Qualsiasi cosa voi mi direte nei commenti io farò chiaramente E sto qua imbecille che non sei altro Dovresti darmi qualcosa Cosa di più utile. Ah, però scusa, è vero, se io ammazzo tutti quanti. Però. Non, dopo la peste va via. Quindi non, non si dovrebbe aiutare in questo modo. Ovviamente ammazzare tutti quanti su Minecraft si intende sempre. Ma non è nemmeno. Non serve nemmeno specificarlo. Infatti, non sono nemmeno morto adesso, vero? No, mm, qua c'è un bioma molto interessante. Forse dovrei andarlo a vedere. In effetti, poi qua c'è un altro di quei tempi molto particolari, secondo me questi tempi sotto nascondono dei segreti, infatti forse andiamo a vederli, scrivetemi ovviamente sempre se volete andare a vedere eh, nei commenti chiaramente i, i tempi, non so cosa stavo facendo, ah però ok questo bioma eh, sì, è carino però insomma adesso io sono curioso di vedere cosa c'è nei tempi, scusatemi un attimo perché... Cioè, nel senso, non è normale che ci siano solo i templi qua. Qua sotto, in teoria, dovrebbero esserci altre cose, mi auguro. In effetti, se andiamo... Ma lo sapevo! Che figata! Cosa c'è? Cos'è questo cristallone? Mm, il cristallone... No, però fa cose strane. Signor Cristallo, non faccia eh, questi versi particolari. Cioè, nel senso... Lei è un, un cristallo molto educato vedo Però insomma non, non, non mi sembra stia facendo qualcosa Signore Può far qualcosa? Cioè nel senso Ok dobbiamo capire effettivamente a cosa possono servire questi templi Già il fatto che abbiamo trovato una cesta nascosta Però dice tutto riguardo a questi tempi Cioè nel senso che dobbiamo esplorarne il quanto più possibile Anche un diamante Che figo Bellissimo e poi dei pezzi di Costellazioni praticamente questi pezzi Qua possiamo prenderli e trovare Le, le costellazioni Molto belli durante la notte ovviamente Il che però um, insomma è un po' Inutile ok io direi che Nel prossimo episodio continuiamo ovviamente questa avventura E cerchiamo di farci una base E di continuare a fare mh, a svolgere le nostre mansioni per ritornare nel mondo normale e vedere se io acquisterò pazienza oppure no.